La prossima si chiama Braille. Gioiali da vivere o? Oh. Braille. Ok, che un'altra cosa ancora. Siamo codici. Siamo tutti fatti di codici. Chi più chi meno? Chi più interpretabile chi meno. Di chi mi sta? Dove origine? Mangio le tue convinzioni effimere Chiamami cannibale, voglio anime da ore d'ora, non so decidere e ti cerco tra la rete. Già lo sai che non mi interessa, baci profondi sono tali, forse per questo non so di che ti darò. non ho Non è facile, scivolo veloce, supero il limite, sono così vero, è l'abitante tante oh, c'è un se non ci tocchi non vedi niente, così dipendente da storie. siamo conti non ho capito mai, mai cosa lega legato lavoro loro le persone e in fondo sai ai, per amore non ho messo non ho capito mai non ho capito mai non ho capito mai